Venditalia 2018, siamo allo stand della Micro Hard e ci troviamo in compagnia di Andrea Montanari, il suo responsabile marketing. Andrea, bentornato. Grazie, grazie a tutti. Siete qui a Venditalia per presentare tanta roba come sempre, come ogni due anni. Questa volta? Questa volta, oltre a tutta la gamma delle vending machine che noi produciamo, prevalentemente su richiesta di grossi e importanti clienti, abbiamo deciso di puntare su un nuovo sistema innovativo di pagamento per le macchine OCS. Questo nuovo sistema che si chiama Telespresso è un sistema che consente di poter fare i pagamenti anche per la singola cialda attraverso una normalissima app. Ognuno di noi ha adesso ha uno smartphone, ognuno di noi sa cos'è un'app e quindi abbiamo pensato di portare questa tecnologia in questo mondo dove eh, rendiamo più fruibile un servizio. L'app ha una doppia valenza, cioè ha una valenza sia per quanto riguarda i clienti che all'interno di un piccolo ufficio non devono più eh, gestire il problema di chi paga le cialde, di come vengono gestite, perché eh, abbiamo istituito un ruolo master, cioè una persona che riceve dal eh, gestore i crediti e poi a sua volta li smista in maniera estremamente semplice attraverso un'email e smista questi crediti ai propri colleghi. Facendo questo i colleghi possono riversare le mail, quindi i crediti, all'interno della macchina e questa inizia a diventare operativa il vantaggio di questo lato sempre cliente oltre al fatto di eh, non avere più il peso del danaro è anche quello di avere un'interazione diretta e immediata col, con il gestore ho la macchina ferma non devo neanche alzare il telefono clicco una chiamata noi abbiamo differenziato le chiamate tecniche dalle chiamate commerciali per cui il gestore a sua volta nel suo Uh, pannello di controllo riceverà o un segnale rosso se è un'informazione uh, tecnica o un segnale verde se è una, una necessità commerciale e quindi in maniera estremamente semplice e rapida instauro questo collegamento diretto con il mio gestore lato gestore è estremamente importante perché tutto lo strumento del pannello di controllo gli consente di avere innanzitutto una gestione delle soglie minime di ricarica dei vari clienti ricevere le informazioni dalle macchine quando raggiungono questa soglia minima e magari organizzarsi il suo giro alla mattina senza dover incappare nel rischio di essere passato davanti a un cliente il quale ti chiama dieci minuti dopo che ha finito le cialde in questo modo abbiamo cercato di unire le esigenze di tutti e offrire un prodotto estremamente fruibile la cosa interessante è che è installabile su tutti i tipi di macchine, noi a titolo esemplificativo senza voler offendere nessuno ne abbiamo messe tre o quattro di brand diversi, però la, la tecnologia è talmente semplice che in dieci minuti si può installare su tutte le macchine e addirittura abbiamo cercato di agevolare questa eh, operazione fornendo anche già dei cablaggi ad hoc per ogni tipo di macchina. Ne avete pensate proprio tutte. Ci abbiamo provato. <ride> Andrea, per fare una consultazione vediamo come funziona, allora. velocemente. Ti ringrazio perché è una cosa estremamente semplice. Io mi collego con, con una macchina, io qui ho già la possibilità di vedere quanti crediti ha disponibile la macchina all'interno del mio ufficio e quanti ne ho io. Io non faccio altro che premere il pulsante e a questo punto io ho già trasferito il mio credito e posso già iniziare a effettuare il caffè è semplicissimo esatto. per tutti coloro che sono dall'altra parte e desiderano avere maggiori informazioni sul prodotto senza alcun impegno naturalmente qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui possono scrivere? è info-microhard.it Semplicissimo, veramente come fare un caffè con la vostra app. App scaricabile gratuitamente, sì. suppongo. È scaricabile gratuitamente su Android e su iOS. Andrea, grazie. Grazie, grazie per la disponibilità. Saluto a tutti loro. Ciao, alla prossima. Io approfitto a questo punto di un caffè, finalmente sono diverse interviste che non ne prendo uno, e ne sento veramente la mancanza, la necessità e poi continuiamo per presentare tutte le altre novità che a, di cui riusciremo a dar conto quest'anno perché sono davvero tantissime, credimi la vostra è una delle tante. Ciao Andrea, grazie. grazie. grazie. Ciao di nuovo.